Ciao ragazzi, oggi su Ideandù ancora con Io parlo parmigiano, la scorsa volta abbiamo parlato un pochino, abbiamo un po' cazzeggiato diciamoci così, e oggi invece faremo far un discorso molto più serio, sapete che loro sono persone molto serie, e abbiamo visto anche la scorsa volta Oddio, questo... Eh. Ah, scusate, no, era... era... Ma era... no, cazzeggeremo anche adesso, cioè, <ride> Non, Penso non, di non sì. vedo... Sono la dovrebbe... soluzione migliore, beh. Ok, quindi dopo l'aperitivo, diciamo eh, stava. allora, lanciamo la sigla, quindi ragazzi. Parliamo di cose un po' più serie. Il cash, ok? Nel senso, è una cosa che ehm, cioè. È una cosa che vi pagate una pizza, vi pagate una vacanza? Vi piace? È una cosa che lo fate per voi stessi perché volete portare avanti il dialetto? Eh, Com'è avere un profilo tipo il vostro? Eh, è strano. Bella domanda. È una bella domanda, bella no? Domanda. È strano. Allora, innanzitutto eh, beh, è partito davvero per passione e viene portato avanti dalla passione. Non lo facciamo per una questione economica Lo facciamo proprio perché lo sentiamo E perché piace alla gente certo. E perché lo facciamo con la gente ci divertiamo con la gente e È un po' non so, Una specie di non so, tipo Un servizio pubblico Mi certo. vedi così Beh, poi chiaramente cioè, se c'è anche un risvolto economico è gratificante perché comunque Beh, dietro, è... dietro a tutto quello che, che facciamo una, una, una maglietta a un doppiaggio a un qualsiasi certo. cosa c'è una lavorata e non indifferente quindi eh, ci si mette con impegno, lui mette la sua, diciamo, le, le sue conoscenze video perché lui fa proprio video di mestiere e altre cose insomma ce le mettiamo e poi gratificare però la cosa più gratificante alla fine è sempre vedere la gente che, che, sono che, ride, che si diverte e che questo dialetto continua a proseguire insomma come dicevamo l'altra volta ma lo avete fatto anche per beneficenza avete dato una mano lo so che avete sì. dato una mano Beh, noi un sacco di cose noi cerchiamo di beneficenza cerchiamo sempre almeno un'iniziativa all'anno di farla Bello. e non facciamo Bravi. sforzo perché molti ce lo chiedono e se possiamo se non va a incidere con già altre attività che stiamo facendo eh, lo facciamo sempre possiamo parlare per esempio di un abbiamo fatto le mascherine eh, una parte dei calendari un paio d'anni sono andati in beneficenza palline di Natale, palline di Natale. Di Natale bello, letto, bello. spettacoli in beneficenza gadget piccolini tipo eh, matite sì. eh, adesso riporta hm, ecco, proprio il merchandising mi interessa cioè voi avete fatto proprio una vostra linea no giusto? però questo qua era, era per beneficenza certo era per questo per era, per be per era per beneficenza cento, certo era. certo invece poi avete siamo avete proseguito anche comunque con altro, avete fatto un pochino di merchandising, sì, sì. E parlateci un po' di queste cose. Guarda, la prima cosa che vogliamo fare è darti questa, in regalo, che è uno... È Metica! Molto... Mm, okay. Okay. È, un è uno del nostro copro <ride> che te lo vogliamo regalare, che è la tazza Meravigliosa! La tazza con gli coglianolini, coglianolini. Meravigliosa, coglianolini. guardate ragazzi, stupenda. Anche qua se si mangia i cappelletti, ma alla fine... Vabbè, ma da fuori è uguale. Eterna, eterna rivalità, sì, dai. Eh, che che Comunque, grazie, tutto. grazie da Ioparlo Parmigiano, il veramente bellissima. Bellissima. Questa per esempio è una di, di quelle idee che ci sono venute perché, vabbè dai parliamo di cash. Allora, eh, c'è un falso mito che vogliamo sfatare, è che non è così semplice guadagnare da un canale YouTube, da un profilo social. Quindi niente Ferrari sostanzialmente? Eh, no, io no. ho uno un per un, corso. Un Harley Davidson, l'unica Ferrari è la bottiglia che ci possiamo permettere per <ride> festeggiare a Natale. Beh, Natale. È allora, la beh. bottiglia di Ferrari. Non è male, non è male, non è male. È già, è male, è già qualcosa. Bevuta. No, allora, poi noi abbiamo una realtà molto circoscritta perché è quella del diretto Chiaramente chi ha un profilo di eh, risalto nazionale sicuramente comincia a guadagnarci. Certo. Però noi abbiamo capito che per portare a casa qualche, qualche soldino, più che altro per dare un senso anche all'impegno che ci si mette... Poi ragazzi se fate tre serate a settimana, se sei, insomma prima del Covid... Eh, la, media eh, era era, eh, sì. la media era quella, la media era quella. No, diciamo che noi abbiamo capito che il, il, i social erano il lancio per poter fare dell'altro, quindi gli spettacoli, quindi il merchandising e, e, e, e attività di questo tipo, facciamo anche pubblicità... Eh, insomma è, è nato tutto un po' alla volta però un, una roba alla volta però piano piano abbiamo, abbiamo iniziato a mettere su un po' di, di queste piccole realtà e poi in realtà anche perché delle volte eh, ci sono molte delle idee ma perché non, perché non deve esserci? perché non deve esserci? c'è il mondo una tazza con gli anolini no, ci ma... vuole ci eh, vuole esatto. allora la facciamo poi, se posso dire la mia, il discorso del dialetto è molto verticalizzato, cioè praticamente io se ho voglia di, se, di avere qualcosa di mio, il dialetto fa proprio parte de, de, della tua nascita. Cioè io mi ricordo i nonni, lo dicevamo anche prima, il discorso de, comunque eh, di qualcuno che... Eh, ti, ti dà qualcosa che ormai un po' non c'è più, però c'è sempre quello che è. Sì, sì, è vero. È, è, vero, è, è vero. E comunque è, secondo me, una bellissima idea, cioè il fatto proprio eh, di aver utilizzato parole, esatto, parlateci proprio delle parole, magari. Eh, perché esatto. a differenza dei, dei, dei social, YouTube. Eh, come diceva lui è molto eh, circoscritta come cose quindi facendo la, la maggior parte dei nostri canali Facebook, eh, Instagram, YouTube mettiamo su video in diretto parmigiano okay. ed è molto difficile certo. perché lì devi fare veramente Cerci. centinaia di migliaia di certo. visualizzazioni e poi in una maniera abbastanza veloce per tirarci su due ghinelle. Come diciamo. Però una maglietta con su scritto: invece, eh... una roba, più una maglietta, una tazza che è, magari uno gli piace, l'acquista è già più una roba dove dici: magari c'è una prospettiva migliore. E diciamo che questa cosa del merchandising l'abbiamo tentata negli arco degli anni. Una volta con una cosa, una volta con certo. l'altra. Invece adesso con il nostro sito. Abbiamo provato a mettere su questa cosa con vari oggetti, adesso voi vedete queste maglie, avete la tazza, ma abbiamo tantissime altre cose. Beh, eh, noi abbiamo collaborato con le cover, ad esatto. esempio, esatto. sì, esatto. cioè, Che è con eh, le cover, Scantot. Eh, esatto, sacche sportive, teli da mare, insomma tante cose. E, e appunto è un tentativo, e bisogna insomma vedere come va anche a, a lungo termine perché se uno vuole tirare su uh, due euro ve, veloce, no, eh, non, è, non è così no, che funziona, no. bisogna essere perseveranti e pazienti. Eh certo, pazienti, però secondo me l'idea geniale che avete avuto era proprio trovare le, le parole tipo che do bali", cioè cose che uno ripete tutti i giorni che magari che do bali, che Eh do no, quello lì, per esempio qua, per esempio con questa è un famosissimo modo di dire Legato al formaggio. Legato al formaggio. Prova a leggerlo. Eh, io da reggiano. Allora, Bonda da manier, da razor No, qua l'accento cade sulla A, quindi è? razor rasor. Rasor. Rasor. rasor. Ok, rasor. Quindi bon è ah, quindi da buono da mangiare. È noioso mm -hmm. o, insomma, da, da grattugiare. Esatto. E cattivo quindi si riferisce a... È un modo di dire... È un modo di dire... Sto. Certo, certo. Come per esempio c'è sui tortelli... Eh, famosissima Parma Fogente al butter suga con al formaggio in mezzo a due tortelloni grossi così Poi, belli. bellissima. Eh, bellissima. ma come anche da questo punto di vista è stata la mascherina che quella era comunque un prodotto di beneficenza che era su da dos che era anche sì, so, beh, simbolico del momento cioè che non era solo ma proprio manteniamo le distanze perché tutti parlavano di mantenere le distanze quindi abbiamo detto vabbè ma buttiamola un po' a ridere questa cosa eh certo. perché è vero che è un momento drammatico però eh, buttiamola a ridere e fortunatamente quella cosa lì è stata veramente recepita più che Tante. al 100% perché la gente proprio ha partecipato tantissimo tantissimo eh, tantissimi parmigiani sì. anche all'estero e quindi la gente ha proprio capito questa diciamo ironia però non, non troppo non, non troppo sboccata assolutivo, comunque anche assolutivo. per sdrammatizzare un po' e, però comunque c'era dietro anche il discorso appunto della beneficenza che aveva un, un significato. Che ha dato una spinta a utero. Certo, spinta, certo, certo, certo, sicuramente. E invece parliamo, mi parlate un pochino, quindi abbiamo parlato del, degli oggetti di merchandising, quindi la tazza, la maglietta, le cose che sono nate di più quali sono? Bene, le magliette, le magliette, le ah, tazze. E poi, poi dopo Beh, cover, le cover, anche le, oh, no, no, le cover, anche perché comunque la cover con scritto sì, sì, sì, è Scanto è, è, è la sua su quella con sugli Anolini, piuttosto che anche qualcuna col proverbio, per esempio mo, quella con scritto Mokodit Deat, proprio le cose che. Movacager esatto, che poi paradossalmente quelle che la gente piace scantot come questa qua? Sì, che, cioè quelle che la gente proprio. Quelle parole che tutti conoscono e che appunto, come dicevi, tu dicono che Dobali. Che Dobali è piaciuta tantissimo. Eh è, perché eh, sono proprio. Bene, ragazzi. Allora, noi adesso abbiamo una mini sorpresa. Che, però, non diciamo al, a nessuno. Mi dispiace, però, ne parleremo con calma ancora perché devo ancora essere definite alcune cose. Però. Diciamo che a Natale ci sarà una sorpresa per le cover almeno ah. con noi. Ah, vabbè, oh. vabbè, possiamo Proprio dire che una dire. no, non possiamo dire, non possiamo dire ah, no. zitina, ah. cioè lo okay, possiamo okay. dire, ma non lo possiamo dire. Lo possiamo dire, In ma non, possiamo. non si può dire cioè, niente, non si può dire niente. Però, <ride> diciamo, rimarrete sui nostri canali, vabbè, ok: diteci, as usual esatto. E... Ci saranno delle sorprese, diciamo così, ok. Firmate, io parlo parmigiano, diciamo così. Va bene, okay? va bene, quindi okay. mettiamo sul vago. Eh, tipo, no, spoiler alert, Io spoiler. in questo momento sono sul divano, sul vago, se eh, vuoi andare un te. mi dopo, ci dopo. Allora ragazzi, la scorsa volta Baroz aveva fatto canestro, sì? Rico no. zero. No. Hai, hai la possibilità di rivincita? Eh, ha detto eh già, è già, è già, è già, già. E tu Baroz ti ulteriormente Beh, di portare avanti, il mio, portare avanti il la, la squadra certo. quindi adesso quindi, il primo tiro aspetta me quindi se lo sbaglio se lo sbagli poi. allora, allora ti, ti crea più ansia tirare per primo o tirare per secondo? ma è indifferente te lo dico francamente allora ti diamo allora di ti creiamo di, un po' di suspense quale, quale palle hai usato l'altra volta? E la gialla la gialla adesso usi la nera ok oppala allora, io userò questa, presumo. Diciamo di sì. Allora, ti diamo la possibilità di pareggiare. Ok. Vai. Ah! No, sono scarsissimo. Per questo giocava Bell. Per quello giocava No, Non ce la posso Ti conviene giocare a Pimpala. Ah mi è caduto anche il microfono. Ah no, ce l'ho. io. Eh, su 2-0, easy, eh sì. Sì. no? Beh, ragazzi, abbiamo, abbiamo... quindi. Oh, eh, e io qua gioco a baseball e lui a rugby, allora, cioè, quindi... esatto. Non è proprio il nostro sport. Gli la, gliela regali la cover, oppure te la ti metti? Eh, bene, ho vinto due, Una eh, gliela devo regalare, ok? Eh, sì, okay certo. Ragazzi, niente, ragazzi. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di avere con noi Baroz e Rico di io parlo Parmigiano. Grazie, Luca. Li grazie ringraziamo. Speriamo torino Ciao. presto. Va ah, bene, ci okay. proviamo okay. anche la settimana prossima. Allora, voi, voi proprio affittate, venite qua sì, venite no, a dormire. Ma lui, no, non, per noi non è una, uno sforzo venire dall'altra parte del lente. Chissà, cioè. chissà. Cioè, chissà, poi un pieno di birra. Chissà, proprio... via eh, <ride> adesso <ride> la birra c'è di là. Ah, Ciccioli e ah, birra, no, no, via, via, via. via. <ride> ok, ragazzi, un salutone a tutti quanti. No, Ciao, amici. ragazzi Alla prossima.